Allora, prima di passare all'argomento successivo, ci sono domande su questo esercizio che abbiamo fatto, dei dubbi? Dimmi. Per, allora, questo qui eh, mi chiede questa. Eh, 8 vuol dire che occupa 8 spazi e normalmente le stringhe sarebbero allineate a sinistra così come i nomi delle nazioni qua abbiamo anche stampato 40 nazioni, che è una stringa su 40 spazi per default è la a sinistra, il maggiore me la linea a destra cioè, semplicemente ero, ero pigro di, di voler mettere 7 spazi e ho fatto questa operazione qua che in realtà mi è costata di più due, ho due commenti su questo esercizio prima che andiamo avanti queste due righe sono incomprensibili, okay? O meglio, noi sappiamo che funzionano perché le abbiamo provate, ci siamo stati mezz'ora insieme ragionandoci, vedendo il tab, vedendo gli spazi, vedendo che cosa capitava nei vari casi. Lette così, uno non, non capisce cosa succede, okay? Allora, questo è... Immagino quando devo correggere i compiti, vedo una roba del genere, dico cosa ha fatto, cosa aveva in testa, cosa ha mangiato quel mattino a colazione. No? In questi casi sarebbe molto buona norma o mettere un commento, come minimo mettere un commento per spiegare che cosa succede o meglio ancora isolare queste funzioni, queste parti di codice in una funzione. Cioè faccio funs, eh, una, def separa campi, che prende come argomento una riga e dentro ci fa queste cose e commento la funzione spiegando che cosa fa e perché funziona okay? e poi qua semplicemente richiamo la funzione in modo da, da avere del codice che sia anche facile da seguire perché altrimenti uno si perde lì e non capisce più cosa sta succedendo okay? quindi adesso l'abbiamo fatto insieme e quindi ci è, ci è abbastanza chiaro okay? tra una settimana se riaprite questo codice non sapete più che cos'è se invece mettessimo due o tre commenti in più, oppure strutturassimo questo codice con funzioni, sarebbe molto più facile da seguire, perché almeno uno si focalizza, ok, quella funzione separa i campi, lo fa in un modo strano, ma in questo momento non mi interessa perché magari mi concentro sull'algoritmo di calcolo. Questa è solamente un'osservazione. La seconda cosa, volevo... Um, ragionare sull'errore che ho fatto prima ricordate che ho dimenticato il read line e quindi avevamo un eccesso di Afghanistan nel nostro output no? eh, perché qua ho usato tra i due metodi no, che normalmente si usano per leggere un file quello del readline quindi leggo una riga, faccio un ciclo while e devo ricordarmi alla fine del ciclo while di leggere la riga successiva altrimenti passerò la, vita, la mia vita sulla prima riga ma noi per comodità molto spesso usiamo invece l'iterazione direttamente sul file, quindi avremmo scritto, avremmo potuto scrivere while riga pop uh, in file pop e poi scrivo il codice di dentro. Okay? Normalmente facciamo così, è più, è più semplice legge, per leggere una riga per volta no? farcela uh, generare direttamente dal ciclo scusate, for. for riga pop in file, eh, ogni iterazione del for mi dà una riga in più, però io ho due file in cui devo, su cui devo iterare. Allora, sarebbe giusto, è la domanda che faccio a voi, scrivere due for, ovviamente, uno per ciascun file. poi qua ci metto ovviamente popolazione uguale eccetera eccetera no? come abbiamo fatto prima eh, questo è sbagliato perché questi due for sono annidati uno dentro l'altro quindi ciò che farebbe questo ciclo è legge la prima riga del primo file per questa prima riga legge tutto il secondo file, mantenendo quindi ferma la prima riga e leggendo tutto il secondo file, arrivando in fondo. Quindi trova tante coppie che non c'entrano nulla, perché l'Afghanistan ha copiato le aree di tutti gli altri stati. E poi quando torna su a leggere la seconda riga, può, torna su, dopo che ha fatto tutte queste coppie che non ci interessano, a leggere la seconda riga del file e quando cerca di fare di nuovo il for interno non trova più nulla perché ormai il file è arrivato al fondo. Quindi non stiamo facendo il for su una lista che ogni volta che entro nel for questa lista viene ripercorsa dall'inizio. Se stiamo iterando su un file il file una volta che l'ho letto fino in fondo va perso, cioè è già stato consumato. Quindi una cosa di questo genere non si può fare. Se io devo leggere più file in parallelo non, lo posso, non posso usare diciamo così, la comodità, la scorciatoia dell'istruzione for, o almeno lo posso fare su uno dei due e sull'altro invece userò una read line. Questo non darebbe problemi. Ammesso di riuscire a fare copia e incolla, ho dimenticato il mouse in ufficio e lo sto pagando. Così non dà problemi. Ho oh, il ciclo che è governato esclusivamente dall'iterazione sul primo file e poi ad ogni nuova riga del primo file vado a leggermi anche a mano, tra virgolette, con la read line, una riga del secondo file. Questo funziona. Funziona se è vera l'ipotesi che i file sono effettivamente allineati. No? Nel caso prima siamo più tranquilli perché se per caso un file finisse prima dell'altro, per errore il programma non dà errore. Quindi questo è il motivo per cui quando ho iniziato a scrivere questo ho usato questo, è una scelta che ho fatto quasi automaticamente ho usato questo schema e non usando il ciclo for perché sapevo che non funzionava. Però magari qualcuno poteva venire il dubbio non l'ho fatto perché mi piace scrivere di più ma perché in questo caso non era adatto. Ok. e Questo era un file diciamo di testo strutturato con una riga per campo un po' cattivello, no? perché il carattere separatore si confondeva col contenuto dei campi. Se così non fosse stato sarebbe stato molto più semplice perché bastava semplicemente farci uno split e avevamo direttamente i campi come nel primo caso, no? l'esercizio in cui dovevamo fare differenze x-y. Poiché avere dei dati strutturati in questo modo è frequentissimo si sono sviluppati dei formati standardizzati e in particolare il formato che prende il nome csv csv sta per comma separated values valori separati da virgola e quindi è un, non è è un nome per una cosa che già sappiamo cioè un record per riga le righe, eh, i campi separati dal carattere di virgola punto già lo sappiamo leggere ha questo nome csv che non, forse non conoscevamo o non ci, siamo mai, non ci abbiamo mai fatto caso questo formato qua è un formato che Excel per dirne una è capace a leggere o scrivere Excel è fatto proprio così per tabelle, righe, colonne voi potete prendere un file Excel fate esporta, salva come e tra le varie opzioni per salvare un file Excel c'è proprio la versione in formato csv quindi noi nei nostri programmi Python non siamo, non siamo capaci a leggere direttamente un file Excel perché è formato è formatato in formato binario. No, scusate, non, non ero sicuro di aver attivato la registrazione. Eh, perché è salvato in formato binario. Ma se da Excel lo salviamo in formato CSV questo sarà un file di testo che potremo tranquillamente leggere. Dove tranquillamente lo mettiamo tra virgolette, perché poi Excel con le date, con i numeri frazionari, fa un po' quello che vuole a seconda della lingua in cui è installato il vostro sistema operativo. Quindi è un formato di interscambio molto utilizzato, eh, se dovete scaricare che ne so, dei dati, eh, sai, le statistiche che pubblicano i comuni, i ministeri, gli enti pubblici, quasi sempre sono in formato CSV, perché è un formato testuale, neutro, facile da leggere e poi può essere facilmente importato in programmi di elaborazione da Excel a quelli più seri eh? essenzialmente nome, virgola cioè primo campo, virgola secondo campo virgola terzo campo e così via in questo caso avendo la virgola come carattere separatore eh, non, non ci preoccupano eventuali spazi che fossero interni ai nomi, perché noi splittiamo sulla virgola e lo spazio quindi è chiaramente ovviamente parte del singolo campo e cosa succederebbe però se l'abbiamo visto nelle nazioni se ehm, la virgola stessa fosse parte di un nome di un campo cioè se è un formato generico eh, deve poter permettere anche di avere una stringa che contenga una virgola al suo interno allora per far questo il formato csv diciamo così, completo prevede che i singoli campi siano messi tra virgolette a loro volta questo tra l'altro permette anche di giocare meglio sugli spazi di separazione quindi ad esempio questo spazio che c'è dopo la virgola chiaramente non è parte del secondo campo, perché il secondo campo inizia solamente dove ci sono i doppi apici. Quindi in qualche modo ci sono dei caratteri speciali che ci permettono di interpretare questo file, che sono la virgola per separare i campi e i doppi apici per delimitare il singolo campo. E dentro i doppi apici può capitare una virgola. Allora così diventa però un pochino più difficile da leggere questo file perché è vero che io posso fare fatemi un esempio, fare un esempio diciamo scriviamolo come prova.txt non lo da nessuna parte ma solo per vederlo io potrei avere eh, un campo 1 un virgola un valore e va bene poi nella riga dopo Scusate, nella riga dopo potrei avere un campo composto, quindi campo virgola composto, scusate la fantasia nei nomi, 2000. Questo è un file corretto dal punto di vista diciamo così, della logica del file CSV, perché nella seconda riga ho due campi, il primo è questo, scusate, il primo è questo, delimitato tra apici, il secondo è quest'altro delimitato tra apici, tra virgolette separati da virgola questa virgola qui non crea problemi di in interpretazione del file perché essendo la chiuda, tra virgolette non ha il ruolo di separatore okay? occhio che però se noi facciamo una split su questa stringa eh, ce la taglia su quella virgola no? se facessi split su questa riga mi darebbe una prima riga, una prima stringa che è questa una seconda che è questa e la terza che è questa. Le vedrebbe tre campi, perché la split non è abbastanza intelligente da capire che quella virgola in realtà è dentro i doppi apici. Okay? Quindi per noi la funzione split eh, funziona facilmente sul file CSV, semplice diciamo così, dove ci siano i dati base e non contengono la virgola dentro. E quindi facciamo una split e otteniamo i vari campi. Se abbiamo un formato complesso, completo, è più complicato da leggere. Tra l'altro, una volta che abbiamo risolto il problema della virgola, ci dobbiamo porre il problema dei, delle virgolette. Perché cosa capita se io avessi una stringa, un campo che contiene le virgolette dentro? Vabbè, è facile, metto backslash virgolette al posto delle singole... E però un altro, caso, un altro caso particolare in più, eccetera, eccetera, che ci complica la vita quando c'è qualcosa che ci complica la vita per fortuna c'è anche qualcos'altro che ce la semplifica nel senso che nella libreria standard di Python esistono già le funzioni per leggere e scrivere file CSV nel formato completo quindi se il formato è semplice non abbiamo bisogno di particolari librerie leggiamo, facciamo split e abbiamo finito però se vogliamo leggere un formato CSV come quello che viene esportato da Excel, che ha tutti i doppi apici, eccetera, eccetera, per non dover impazzire a risolvere per la millesima volta un problema che è già stato risolto, possiamo usare la libreria CSV. La libreria CSV è un modulo predefinito, quindi non c'è nulla in più da installare, e contiene al suo interno due oggetti che si chiamano rispettivamente reader e writer, mi domate un po' servono o per leggere file in formato CSV o per scrivere file in formato CSV e che cosa fanno? beh, semplicemente questi, queste funzioni sono in grado di dividere già una riga di un file CSV nei suoi campi costituenti come? Allora, tutto il, il trucco sta in questa istruzione qua. Io ho aperto un file in lettura, ad esempio. Quindi posso fare delle letture, delle readline da questo file. Se mi faccio io le readline, sarò poi io responsabile di fare poi le split, le strip, separare i campi, eccetera, eccetera. Oppure posso chiedere alla libreria csv, anzi dalla, alla funzione reader della libreria csv, di crearmi un file in ingresso, un lettore del csv del file. Ciò che sta succedendo è, diciamo, sto creando un oggetto usando una funzione per costruire oggetti. Noi non facciamo programmazione oggetti, quindi non riesco a dirvelo con i termini corretti. Però così come in file è un oggetto da cui posso leggere una riga per volta, questo reader è una, var qualunque variabile, una variabile che ha dei metodi per poter leggere direttamente i campi di una singola riga. Cioè ogni volta che leggo il valore successivo da questo CSV reader, mi dà non una stringa, che poi mi devo spezzare, mi dà già direttamente la lista di stringhe spezzata nei punti giusti. E quindi tipicamente questo oggetto qua è un oggetto su cui eh, itererò con, ad esempio, un ciclo for no? per andare a prendere i vari elementi. Vediamolo subito su un esempio, perché è più facile da fare che da spiegare. Io quel, ho preso questo file planets.csv, no? che vi eh, ho condiviso prima, che contiene alcuni dati sui pianeti del sistema solare. Ok? Allora, eh, lasciate perdere il colore che me lo sta aggiungendo PyCharm perché ho un, ho un plugin che lo fa, no? di installato dentro PyCharm. Ma questo è un normalissimo file di testo in cui ho tanto, in questo caso ho 11 righe, quindi 11 record, e in ciascuno ho una serie di colonne. Poi lui li colora così solamente per facilitarmi la lettura. Ok? In realtà questo plugin csv di, di PyCharm permette anche di vederli incolonnati. Però questa è solamente una visualizzazione che fa. Eh, il file vero e proprio è questo. Allora io posso leggere, questo è un file tra l'altro tranquillo, potrei leggere tranquillamente con la split. Però proviamo a vedere come funziona invece col csv reader. Quindi creiamoci un nostro... File, un nostro programmino che chiamiamo pianeti e proviamo a leggere il contenuto allora importiamo la libreria CSV perché vogliamo no, usare le sue funzioni apriamo il file con i pianeti semplicemente con una open open o con una with open è uguale sei bravo, vai open di un file che si chiama planets.csv in lettura encoding utf8 file pianeti punto close allora qui Potrei fare il solito ciclo, con riga in file pianeti, campi uguale riga.split, sulla virgola, e poi avere campi di 0, che è il nome del pianeta, campi di 1, eh, che cos'è il campi di 1? La seconda colonna è, eh, dov'è il file csv? Perso. La massa, esatto, il diametro, eccetera, eccetera. Hm? Eccetera. Vabbè, questo potrei farlo. Ovviamente la massa dovrò poi convertirla in float, quindi non è proprio campi di 1 la massa, ma float, campi di 1. In realtà poi devo fare attenzione perché questo è vero dalla seconda riga del file in poi. Perché la prima riga contiene le intestazioni, quindi la prima volta che fa, entro in questo ciclo for non mi va a leggere i numeri del pianeta Mercurio, ma mi va a leggere questa riga qua. E quindi campi di 0 è planet, la stringa planet, campi di 1, se cerco di fare float di questa roba, mi sparo una value error exception e si blocca subito. Quindi in questo caso dovrei separare la lettura della prima riga dalla lettura delle altre righe. Come potrei fare? Eh beh, potrei fa leggere la prima riga a parte. Quindi prima riga uguale file pianeti.readline e a questo punto posso che, sapere che le intestazioni delle varie colonne sono prima riga.split. E poi da questo momento in avanti leggo il file normalmente. Questo for ovviamente non ricomincia il file da capo, ma continua da dove era arrivato. Il cursore del file va avanti tranquillo senza sapere quali sono le funzioni che usiamo per leggere. Questo, se vogliamo, è il, moto, il modo classico. Okay? Lo commento perché noi vogliamo provare a usarlo, usare diciamo, la. la, la le funzioni offerte, gli oggetti offerti da, dalla libreria CSV. E quindi io mi creo un oggetto che è in grado di leggere in modo intelligente una riga del file CSV. Quindi anziché file pianeti, chiamiamolo CSV C, com, values, reader, pianeti. Questo oggetto che è in grado di leggere già una riga e separarla lo ottengo chiamando la funzione reader della libreria CSV che riceve come parametro il nome di un file. In questo caso il file pianeti che abbiamo aperto prima. Il nome, scusate, non il nome del file, l'oggetto file che ho già aperto. Lui non se lo apre lui il file devo darglielo già aperto. Lui semplicemente applica un modo di lettura. Questo oggetto è un oggetto su cui posso iterare e quindi posso fare un for riga in csv reader pianeti. Così come ho scritto prima, for riga in file pianeti. La differenza qual è? È che leggendo direttamente dal file, ad ogni interazione ho una stringa, che corrisponde a una riga. Leggendo da un CSV reader, ad ogni interazione mi dà una lista, che contiene già i campi. Quindi in realtà questa riga sono già i singoli campi. Chiamiamola pure campi, anziché riga. Infatti io potrei scrivere, ad esempio. Il pianeta e la sua massa? Campi di 0, campi di 1. In teoria dovrebbe aver già separato no, le due colonne, eccole qua, la prima dalla seconda colonna. Attenzione che la seconda colonna, ovviamente questa è una lista ancora di stringhe, mettiamoci un attimo un breakpoint qua per vedere cosa succede qua dentro andiamo in debug allora io ho questo oggetto csv reader pianeti che mi dice semplicemente che è un, un oggetto di tipo csv reader non ha nulla di utile qua dentro Sono già entrato in questo ciclofore, ho già fatto la prima iterazione e mi dà già come variabile campi una lista di 21 elementi e 21 sono le colonne di questo file CSV. Quindi lui ha letto la prima riga, ha separato dove c'erano le virgole in questo caso non c'erano doppi apici a, a delimitare, quindi non se ne è preoccupato, ci fossero stati l'avrebbe interpretati correttamente, e mi dà già una lista che contiene questi 21 campi della prima riga, che in questo caso nella prima riga contene, eh, abbiamo i nomi dell'intersezione del, delle colonne, che magari non ci servono. Vabbè, però ci sono, per lui la prima riga è una lista di stringhe se vado avanti con l'iterazione alla seconda iterazione la stessa variabile campi è sempre una lista è sempre di 21 colonne però questa volta contiene i valori della seconda riga sotto forma di stringa guardiamoli bene quindi se ci serve il valore numerico dobbiamo convertirlo in float ok? E così via va avanti fino alla fine del file. Ogni volta che itero mi dà una riga eh, nuova. Questa funzione csv reader no? la documentazione ci dice proprio usala in questo modo. Eh, crea l'oggetto reader e poi iteraci sopra con un'istruzione for, ha una, ehm, un secondo parametro che qua è chiamato dialetto, no? quindi lui richieve, riceve come primo argomento un file da cui leggere, in realtà lui legge un iterabile, quindi volendo potrebbe anche ricevere una lista di stringhe, se noi avessimo già letto l'intero file in una lista di stringhe posso applicare un csv reader già a una lista di stringhe e lui mi mi analizza quella, non è limitato solamente ai file, ma noi lo usiamo quasi sempre quando stiamo leggendo direttamente da un file. Questo parametro dialetto che non usiamo, no? però solo per dirvi che cos'è, eh, perché i vari, vari programmi possono usare, possono salvare i file in un formato CSV in modo leggermente diverso, no? Chi usa i doppi apici, chi usa quelli singoli, ehm, eh, chi. Eh, Ignora i cioè, formati in cui bisogna ignorare gli spazi al di fuori delle virgolette, invece altri in cui invece bisogna considerarli. Ad esempio qua, se ci fosse uno spazio qui, dopo Earth, fa parte del nome oppure semplicemente uno spazio in più. Eh, ci sono varie varianti, no? eh, quindi questo CSV Reader è in grado di adattarsi a varie varianti del, del formato CSV. ma beh, Diciamo così. Se rimaniamo sulle cose semplici non ce ne dobbiamo preoccupare. Ehm, ci può dare fastidio, se volessimo fare dei calcoli, ad esempio voglio appunto calcolare la massa sotto forma di numero e quindi la vorrei stampare come numero. Ecco, questo non lo posso fare direttamente così perché per i piedi ho la prima riga. No, nella prima riga campi di 0 vale planet, campi di 1 vale mass. Quindi in un file CSV che contenga dei campi in testazione non posso pensare di eh, estrarre direttamente i valori, devo saltare la prima riga. Per saltare la prima riga, ad esempio, potrei avere una, un piccolo flag dicendo ok, sono una prima riga. Quindi se la prima riga non faccio nulla altrimenti elaboro i dati. No, qui ho una variabile logica prima che inizia vera, quindi quando entro nel ciclo la prima iterazione di quel ciclo if prima sarà vero e quindi semplicemente viene messo falso e non, viene, non vengono estratti, usati, i valori dei campi. Poi, avendola messo falso, dalla seconda iterazione, da lì in poi, per sempre, questa prima sarà falso, e quindi non, non, fa, non esegue più questa, questo ramo dell'IF, dell e eseguirà questo ramo else, in cui effettivamente avviene l'elaborazione. Quindi, cosa vogliamo, è un modo per saltare la prima riga. Se fosse una lista, uno potrebbe dire inizio dall'indice 1 invece che dall'indice 0 ma essendo comunque una lettura diretta da file la prima riga la devo leggere non posso saltarla la leggo e eh, la ignoro e vado avanti oppure me la posso salvare eh, in una variabile in cui mi memorizzo le intestazioni perché no? che sarà una lista che contiene queste varie intestazioni E quindi posso dire, ok, eh, intestazioni, proviamo a vedere cosa succede. Quindi, nella prima riga ci sono le intestazioni, ok, me le posso salvare perché magari mi serve dopo per stamparle. Nelle altre righe ci sono i dati e allora vabbè, li, li separo, campo 0, campo 1, campo 2, li converto, eventualmente li memorizzo. Quindi qua questo funziona correttamente, nel senso che all'inizio mi ha stampato queste intestazioni sotto forma di lista, lista di stringhe, ovviamente, e poi, vabbè, mi ha stampato per ogni pianeta la sua massa. Perché vi ho fatto vedere questo? Perché voglio vedere cosa succede se qua stampassi. Anche alla fine di nuovo le intestazioni. Okay. In questo caso mi stampa correttamente. Perché mi stupisce, o oh, perlomeno perché mi sono posto la domanda? Mi sono posto la domanda, qui riparliamo di nuovo delle, delle liste per quell'istruzione lì, normalmente quando faccio intestazione uguale campi, io sto creando un alias ad una lista, un sinonimo, l'oggetto campi, adesso si chiama anche intestazione, abbiamo due variabili diverse che puntano alla stessa lista. Allora il dubbio che mi è venuto è, sì però sto creando una, un alias tra intestazione e campi, e poi i campi lo dovrò cambiare a rileggere, a modificare nelle righe successive allora cosa capita? è che rileggendo le righe successive anche in testazioni verrà cambiata? la risposta è no perché quando io itero su un ciclo for ogni volta sto creando un oggetto nuovo l'oggetto campi ogni volta è nuovo quindi ho creato Leggo la prima riga, entro nel ciclo. Leggo la prima riga e ho un oggetto campi che è una lista. Okay? Di questa lista creo un alias per ricordarmelo, in testazioni. Poi, iterazione successiva, seconda iterazione, creo una seconda lista corrispondente ai campi della seconda riga e faccio puntare la variabile campi a questa seconda lista. Quindi non ho modificato il contenuto della precedente lista che si chiamava campi, ma ho creato una nuova lista e ho aggiornato la variabile campi per puntare a questa. Quindi la variabile a questo punto eh, intestazioni è l'unica variabile che punta ancora alla lista vecchia, quella della prima riga. Quindi se ci servisse no, per chiarirci le idee, quando sono in un ciclo for è come se facessi ogni volta campi uguale readline. Avessi scritto campi uguale readline, eh, file.readline, sarebbe stato chiaro che ogni volta andavo a costruirmi con la readline una nuova lista e associarla a campi. Ma le, il valore precedente di campi veniva... dimenticato oppure in questo caso l'avevo salvato facendolo puntare da una variabile diversa. Okay? quindi non viene questi problemi ci li poniamo solo adesso perché stiamo iterando su strutture complesse in cui in ciascuna riga in ciascuna iterazione del forno non ho un valore ma ho a sua volta una lista e quindi è legittima la domanda ma questa lista viene modificata ogni volta quindi è sempre la stessa lista che vado a modificare e quindi se avessero degli alias modificherebbero anche, essi, anche questi oppure crea ogni volta una lista nuova in questo caso abbiamo visto sperimentalmente che il comportamento del for è creare ogni volta un, un, un oggetto nuovo ad ogni interazione. E quindi è valido e sano diciamo così fare un'operazione di questo genere. Okay? Però ogni volta che io copio una lista in un'altra mi devo sempre fermare un attimo e farmi questa domanda. Va bene fare un alias oppure devo fare una copia? Fare una copia ovviamente sapete come si fa? Basterebbe scrivere list di campi, no? Così sono sicuro che ne faccio una copia, una lista nuova che contiene gli stessi elementi e non mi pongo il problema. In questo caso non è necessario perché ad ogni iterazione abbiamo visto che viene già fatta automaticamente una copia diversa. Non c'è molto di più da dire no? sui file CSV semplicemente usando questa libreria perché avere questo oggetto reader ci diciamo così, esime automaticamente dal dover ehm, fare gli split, trovare gli spazi, eccetera, eccetera. Hm? Fa tutto lui. Ovviamente se voglio memorizzare questi dati da qualche parte e quindi io solo stampato delle cose, ma vorrei magari eh, memorizzarli, dovrei avere una struttura dati, magari una lista, e ogni volta che ho un nuovo campo, un nuovo pianeta, scusate, i dati di un nuovo pianeta dovrò aggiungere add, append, scusate. Anche qua posso fare una tabella, come abbiamo fatto prima per l'XY, no? Una tabella dove però questa volta i valori dei delle colonne non sono tutti numeri perché ci sono alcune stringhe e altri numeri. Potrebbe essere campi di 0, plot i campi di 1, plot i campi di 3 e così via. Ho aggiunto solamente la, due campi a caso. E alla fine cosa, cosa avrò? Avrò una tabella, in questo caso ho aggiunto tre campi, il nome, la massa e un'altra cosa che è 1, 2, 3, 4, la gravità. No. 0, 1, 2, 3, esatto. No, la sky velocity. 0, 1, 2, 3, 4. Ah no, infatti ho messo il 3, scusate, densità. Quindi campi di 1 che è la massa e campi di 3 che è la densità. E ce l'ho sotto forma di lista di liste, quindi una tabella in cui nella prima colonna c'è... Ho creato sempre stringhe e nelle altre ho creato dei numeri, dei float. Se non mi interessasse fare questa conversione, diciamo così, in numeri, eh, ce l'avrei molto più comoda perché basterebbe fare pianeti.append di Campi. Perché Campi a sua volta è già una lista che contiene già tutte le colonne. Allora, aggiungo, aggiungo in fondo questa lista all'interno della lista più grande che contiene le righe e in tre istruzioni ho tutto. Vedete che qua ho la tabella, lista esterna, lista interna di Mercurio con tutti i dati di Mercurio, virgola, seconda riga contiene tutti i dati, tutte le 21 colonne di, di, di Venere però non sono facili da diciamo, non sono immediati da elaborare questi dati perché sono tutti sotto forma di string quindi dovrei poi fare una seconda passata al convertire in float i dati delle colonne opportune quindi o converto subito mentre li acquisisco come ho fatto qua oppure butto tutto dentro come stringa e poi dopo vado a convertirli quello che vi suggerisco e di non farvi prendere troppo dalla pigrizia in questa fase, di dire ma sì, ma teniamoli come stringhe. Poi quando mi serve, quando devo stamparlo, lo converto come float, più tardi. No? Perché poi si, si vedono dei programmini dove c'è, nella parte di elaborazione, mille volte c'è scritto float di questo, float di questo, int di quell'altro, eccetera, eccetera. E dovete ogni volta ricordarvi di convertirlo, se no poi non vi viene. Allora, il dato, cerchiamo di convertirlo, se è un dato numerico, subito appena lo leggo, nella parte di programma in cui lo leggo. Ok, quindi preferisco diciamo così, la prima versione in cui vado selettivamente a dire quali campi voglio e come li voglio convertire, piuttosto che butto dentro tutto e poi ci penserò, perché tanto alla fine sono sempre io che ci dovrò pensare più avanti, quindi non sto risparmiando in realtà del lavoro, me lo sto solamente posticipando. L'altro esempio che vi avevo messo di file csv è un file invece decisamente più grande per carità sono 6 megabyte quindi una roba da nulla con no? quale dimensione di adesso però eh, ha già un formato un pochino più complesso no? questo file contiene delle informazioni sui film quindi c'è il nome del film, l'anno di pubblicazione che chiaramente, di... Sì, di di diffusione del film, che è ovviamente un numero intero, directors, producers e actors, quindi ha tre insiemi di persone che sono i registi, i produttori e gli attori. Ecco, questo sarebbe un file rognoso da leggere a mano senza il modulo CSV, perché ad esempio gli attori sono più di uno e può darsi che anche i registri, i produttori possono essere più di uno allora se andiamo a vedere ad esempio il primo, il primo, il primo film descritto qua il nome è Detective Story, va bene l'anno 1951 il registra è questo signore che era anche produttore e gli attori sono questi aperte virgolette tutti questi e poi vanno avanti, ma mi è finito lo schermo. E vedete che questi attori a loro volta sono un'unica lunga stringa separata da virgole. Quindi dal punto di vista del file CSV è un campo solo. Questo campo però ha una sua struttura interna fatta di tanti valori separati da virgole. Allora, se volessi leggere e memorizzarmi quest, il contenuto di questo file, come potrei fare? Allora, ragioniamo su due, su due livelli. Primo passo, leggiamo il file così com'è. E quindi avremo una tabella con cinque colonne. Queste cinque colonne saranno tutte stringhe tranne la seconda che è un intero. Facciamo questo. Poi ci chiediamo, in realtà, queste colonne che sono stringhe, se, ho, se quando ho più di un attore cosa devo fare, no? Più di un attore, più di un regista, ma sui registi e sui produttori è più raro, no? Sugli attori è assolutamente frequente che ci sia più di un attore in un film, altrimenti sarebbe abbastanza noioso. Allora, dov'è il qua? Proviamo, quindi leggi un programmino che legga i film usando di nuovo chiaramente a questo punto il modo CSV perché altrimenti no, ci rendiamo conto che se io provassi a fare uno split sulla virgola, salta fuori un numero di elementi diverso fisarmonica in ogni riga e poi non saprei più dove finiscono dove finisce la lista dei registi dei produttori, dove inizia la lista degli attori non ce la farei, dovrei proprio andarmi ad analizzare le virgolette no? allora evitiamo questo problema e ci facciamo aiutare dal modulo csv, CSV. quindi leggiamo il nostro file dei film come open movies.csv lo leggo, lo apro come normale file di testo e poi itero creando un lettore di csv quindi csv del film uguale csv.reader del file Allora, dal punto di vista della sintassi qui stiamo usando una funzione che è definita in un modulo quindi possiamo fare due cose ve lo ricordo solo, o importo il modulo e poi uso il cosiddetto nome qualificato cioè il nome della funzione col nome del modulo davanti oppure avrei potuto scrivere from csv import reader e quindi avrei potuto usare direttamente il nome reader cioè all'inizio quando faccio l'import dico guarda dalla libreria csv mi serve solamente la variabile reader e quindi quando uso reader nel mio codice mi sto riferendo a quella che c'è dentro csv io trovo più chiaro la prima versione qualora non usiamo mille funzioni diverse perché CSV punto mi rende più esplicito lì dove uso la funzione, da dove arriva, e non una, una, un qualunque reader che ho definito magari da un'altra parte. Però sono equivalenti dal punto di vista della sintassi. Okay? Eh, punto close. E quindi la cosa più semplice potrebbe essere film, film uguale una lista, una tabella, e ci aggiungo for campi in csv film film.append dei campi chiudo il file vabbè dovrei saltare la prima riga dunque al 90% dovrebbe funzionare così Leggo la prima riga, la butto via e poi dopo associo un csv reader al file. Quindi il csv reader si vedrà un file che contiene già un cursore che è già sulla seconda riga e la prima riga non lo dovrebbe vedere. Questo in alternativa penso funzioni, non sono al mille per mille sicuro, ma lo vediamo subito. In alternativa usare quel flag prima uguale true, prima uguale false come abbiamo fatto nell'altro esercizio. Quindi butta via leggi e scarta la prima riga. A questo punto proviamo solo a farci del male stampando, non campi scusate, film, ha stampato una cosa molto lunga, dovremmo vedere all'inizio... Vabbè, no, non me l'ha stampata tutto perché non ci stava tutto nella console però possiamo stampare le prime dieci solamente i primi dieci elementi volendo, sappiamo che l'ha letto tutto ecco, e, e si vede che il primo elemento corrisponde alla seconda riga del file no? inizia dal detective story che è qua e la prima riga non c'è, che è quello che volevo fare, appunto, buttando via la prima riga. A questo punto, devo convertire, ho letto tutto come stringa, l'ho fatto in fretta, ma il secondo campo, in realtà, dovrebbe essere, la seconda colonna dovrebbe essere un intero, non una stringa. Vabbè, allora, a questo punto, lo posso fare subito dopo, for uh, campi in film, campi di 1 uguale int di campi di 1. Film è una lista di liste. Iterando sulla lista di liste ottengo la variabile campi che a sua volta è una lista, vado a modificare il secondo campo di quella lista. E così ho la stessa cosa dove però il secondo elemento vedete che è scritto come numero e non più come stringa. Ed ecco, ho fatto la cosa semplice. L'ultimo elemento è quello che a sua volta è un'unica stringona con il nome di tutti gli attori. Ma allora, in realtà potrei fare un passettino in più e separare quella stringa sotto forma di lista. Non c'è nessuno che mi vieta di fare uno split di quella stringa lunga e avere una lista con tutti gli attori. Quindi questo sarebbe una struttura dati un po' strana, no? Nuova, vabbè una lista che contiene delle liste, una lista di record, cominciamo a ricordarci che sono dei dati, sono dei record, una lista di record, ciascun record è rappresentato da una lista di più campi, una stringa che è il titolo, un intero che è l'anno, una stringa che è il regista, una stringa che è il produttore, e quelle per il momento non guardiamo, e una lista di attori. Quindi è una tabella in cui una delle dei valori di quella tabella è a sua volta una lista di sicuro Python non ci spaventa ma noi neanche quindi gli attori sono eh, campi di 4 giusto? 0, 1, 2, 3, 4 sì punto split, dove c'è una virgola. Quindi campi di 4 è questa stringa lunga che vediamo lì sotto, punto split mi dà una lista di questi nomi di attori. E quindi potrei, facciamo un primo passaggio, mettere, sostituire campi di 4, con questa che non è, che era una stringa, la sostituisco con una lista. Quindi un po', ho fatto una conversione dati, no? prima ho preso una stringa che conteneva un intero e l'ho sostituita con un intero vero e proprio. Poi ho preso una stringa che conteneva un elenco e l'ho sostituita con una lista, che è in modo, diciamo così, appropriato di gestire un elenco. Vediamo se funziona. Allora, primo elemento, Detective Story, 1951, produttore, regista, lista che contiene gli attori di quel film. Eh, C'è ancora qualcosina da sistemare, in particolare gli spazi, vedete che il secondo attore e il terzo attore hanno uno spazio davanti perché facendo la split sulla virgola nel file originario questi nomi erano separati non da virgola, bensì da virgola spazio. E eh, vabbè, allora prima di fare questa operazione dovrò ripulire con attore in attori eh, no, non posso farlo. Devo fare uno, split, uno strip degli spazi, però quello che stavo per scrivere lo scrivo lo stesso perché è sbagliato. Attore in attori mi verrebbe da dire attore uguale strip di attori, di attore, uh, no scusate, attore.strip, mm? solo che così non funziona, perché sembrerebbe dire, beh io prendo i vari elementi di quella di quella lista di nomi e di ciascuno ho fatto lo strip, sì, solo che questo strip lo memorizzo in una nuova stringa attore che viene, viene immediatamente sovrascritta dal for e non vado a modificare l'effettivo contenuto della lista. C'è un'asimmetria, perché prima in realtà stavamo modificando qui stiamo modificando un campo di una lista su cui stiamo iterando, qui invece stiamo iterando sui singoli valori che a sua volta non sono divisi in campi. Per fare questo devo fare, lavorare sull'indice, no? quindi dovrei, dovrei avere for i in range length attori, eh, attori di uguale attori di punto strip. Questo funziona perché vado a indicizzare direttamente dentro la lista attori. Mentre altrimenti nel, nel ciclo form mi facevo un alias e purtroppo l'operazione strip, essendo una stringa, restituisce una stringa nuova e non mi modifica quella esistente. Per questo non funzionava. Quindi, così dovrebbe funzionare: sì, un altro modo. Di fare la stessa cosa sarebbe usare le comprehension no? più, si, più sintetico: attori uguale a.strip for A in attori. Cioè prendo tutti gli A, tutti gli a che sono in attori, ciascuno faccio lo strip e di questo risultato costruisco una nuova lista che è la nuova lista attori. Quindi se non vi paventa la sintassi delle comprehension, ottengo lo stesso risultato in un modo più compatto. Ecco, come è fatto il mostro che abbiamo creato qui? Proviamo a vederlo in modalità debug, quindi prima di questa print mi fermo per vedere cosa abbiamo fatto. E andiamo a vedere la nostra lista attori no scusate, la nostra lista film la nostra lista film contiene 23.000 film non mi stupisco che era lungo da stampare e abbiamo ciascun elemento di questa lista corrisponde a un film diverso se prendo un qualunque film è rappresentato da 5 campi 0, 1, 2, 3, 4 il primo è una stringa il secondo è un intero il terzo e il quarto sono stringhe, il quinto è una lista, in questo caso questa lista contiene 97 elementi, cioè i 97 attori di questo è Beautiful Mind. Volendo lo stesso trattamento lo potrei fare al campo 2 e al campo 3, vedete che qua in questo caso nel campo 3 Beautiful Mind aveva due produttori diversi, non uno solo, e quindi anche qua, potrei fare l'operazione di trasformare comunque tutto il tutti i campi 1 in liste e tutti i campi 2 in liste perché è un modo più corretto di rappresentare l'informazione allora se io dovessi a questo punto conoscere l'attore principale di questo film questo film è il film di indice 22 dovrei scrivere print film di 22, cioè scelgo il film, vado negli attori 4, l'attore principale 0, il primo è elencato, principale non so, immagino che siano elencati normalmente in ordine di importanza. Quindi in questo caso avrei una struttura dati che ha tre livelli di, indic di indicizzazione. Il primo livello è il record, il film, il secondo livello sono i campi, e in alcuni campi il terzo livello sono gli elementi all'interno dei campi. Poi l'iniziale del russell crow è una R che la vado a prendere come primo carattere di questa stringa. L'importante è non perderci. No? Film è la lista completa di tutti i film. Film di 22 è il 23esimo film, quindi ha un singolo record. Film di 22,4 è. Il, quarto, il quinto campo, la colonna numero 5, il quinto campo del record, a sua volta è una lista, ok, posso prendere uno per uno gli elementi di quella lista. Se questi elementi in questo caso sono stringhe, posso prendere un carattere per volta di quelle stringhe lì. Cioè ogni passaggio è una cosa diversa, ovviamente. Ad ogni passaggio ho un, il focus, diciamo, su una certa porzione della struttura dati e a seconda che quella, funzione, quella porzione sia un intero, una lista a sua volta o una stringa, potrò eventualmente entrarci dentro ok? adesso, se non abbiamo sbagliato se io facessi un run del programma dovrebbe stamparmi Russell Crow. Ehm, dove run qua? e infatti stampa Russell Crow per fortuna Qui non riusciamo più ad avere una visione a tabella, perché questa è vero che ha tre dimensioni, ma non è una tabella tridimensionale, perché uh, i campi sono di tipi diversi, quindi non è regolare, non è come fosse una matrice di tre dimensioni. La dimensione numero 4 a sua volta ha un prolungamento in una direzione in più, che è cioè il campo numero 4, che sarebbe la quarta colonna della seconda dimensione. Quindi queste cose qui sono, sono fattibili, Bisogna solo, quando diciamo, li costruiamo e quando li teriamo riuscire a non perderci essenzialmente. Per cui una cosa utile che possiamo, utile, insomma, che possiamo fare su questo programmino è permettere all'utente di inserire un, una, un attore e noi diciamo tutti i film in cui quell'attore ha recitato. Quali sono tutti i film in cui ha recitato un attore? Inserito la tastiera. Vabbè, questo qua è facile perché io prendo l'attore, nome attore, uguale input, attore. while, wow, nome, attore, qui leggo la tastiera, eh, non più la file. I dati dal file li ho già letti tutti in questa lunga lista di 22.000 elementi, finché lui non mette una riga vuota per dire che è stufo. Facciamo sotto il ciclo di lettura di un dato da tastiera e poi una volta che ho questo dato vado a cercare qual è il o i film in cui lui è recitato. Eh, posso elencare tutti gli F in film quindi mi scandisco i 22.000 elementi e vado a vedere se questo attore come scrivereste? nome attore è presente nella lista degli attori di quel film allora, se quel film è F, la lista degli attori di, di quel film è F di 4. Allora faccio print del nome del film. Quindi Mi vado a vedere tutti i 22.000 film. Per ciascuno dei 22.000 film vado a estrarre F di 4, cioè la lista degli attori è una lista di stringhe, chiuso l'operatore in per sapere se un determinato elemento fa parte di una lista oppure no, l'elemento che è una stringa fa parte di una lista di stringhe, lo andiamo a confrontare sì o no, se sì allora quel film è un film che mi interessa. Per fortuna in Python c'è l'operatore in, altrimenti dovranno farci un ciclo su tutti gli attori con un flag che ci dice l'ho trovato e non l'ho trovato. Per un'operazione semplice come questa, per fortuna basta in. Se dovessimo trovare un attore che ha lo stesso cognome ma magari nomi diversi, me lo devo fare a mano. Quindi noi sappiamo che ad esempio Russell Crowe c'è, ma non me l'ha trovato, Cosa ho sbagliato? Duelle. L? Così? Sì, e ha fatto parecchi film. A Beautiful Mind, l'avevamo già visto prima, è saltato fuori per primo perché era ovviamente uno dei primi. ma io, io questi nomi di film li voglio in ordine alfabetico e allora come faccio a stampare in ordine alfabetico? qui non posso perché saltano fuori in ordine di lettura man mano che li trovo allora vabbè, elenco mi faccio una lista in cui andrò a mettere questi film anziché stamparli subito li appendo poi quando ho finito di costruire questo elenco lo ordino e poi lo stampo una voce per volta una, una voce per riga quindi li posso usare questo qua punto join non ho voglia di fare un ciclo for per stamparli uno per uno faccio una join della lista eh, unendoli come separatore il carattere di a capo quindi se non ho sbagliato qualcosa dovrebbe ok, stamparmi uno per riga in ordine alfabetico e qui siamo sempre sulla stessa scelta eh, trovo, una, trovo un, un, un risultato, posso usarlo subito e stamparlo subito oppure lo devo parcheggiare in una struttura dati che poi in un secondo momento dovrò a sua volta rielaborare e potrò stampare questo qui è non, ha, non è molto leggibile, lo metto come commento, stampa i nomi dell'elenco, uno per riga. E elenco, ci mettiamo un bel commento che è lista che contiene con i nomi dei file, nomi dei film in cui è recitato. Okay, quindi noi siamo riusciti in qualche modo, qui stiamo parlando di file CSV, siamo riusciti a toglierci dai piedi la complessità della lettura del file, quindi virgolette, virgolette, eccetera, ovviamente ci è rimasta la complessità della gestione della struttura dati, dei dati che a loro volta sono, possono essere complessi, complicati da gestire. un'altra domanda che potremmo farci ma siete fortunati perché non abbiamo tempo di farla ma è dati due attori hanno mai lavorato insieme? vabbè ok allora come dicevo adesso chiudiamo qua domani non ci vediamo perché c'è quel video sulla seconda lezione di teoria mercoledì prossimo no, martedì c'è il laboratorio come al solito martedì 7 in tutti i suoi turni mercoledì ci sarà un altro video perché è festa e invece giovedì ci vedremo di nuovo online grazie di tutto